Vediamo adesso un altro aspetto fondamentale del funzionamento del motore asincrono trifase, e cioè eh, le variazioni della frequenza rotorica al variare dello scorrimento del motore. La frequenza rotorica eh, rappresenta la frequenza di variazione del campo magnetico che viene percepita dal rotore quando questo si mette in movimento. Finché il rotore sta fermo, la frequenza delle, del campo magnetico, della variazione del campo magnetico è uguale alla frequenza delle tensioni di alimentazione. Quindi, un'alimentazione industriale a 50 Hz eh, comporta al rotore fermo una frequenza retorica eh, di 50 Hz. Quando eh, il rotore inizia a muoversi, però. La frequenza che viene vista dal, dal rotore stesso, dai conduttori della gabbia di scogliatolo eh, rispetto al campo magnetico rotante eh, diminuisce in quanto il, il rotore insegue il campo magnetico rotante. E quindi eh, diminuendo la frequenza percepita dal rotore diminuiranno eh, anche... Eh, le variazioni del, del campo magnetico percepite, quindi diminuirà la tensione indotta sugli avvolgimenti rotorici e quindi, essendo tens la tensione indotta la causa delle correnti rotoriche, diminuiranno anche le correnti eh, circolanti nel rotore e di conseguenza eh, diminuirà la corrente richiamata sull'avvolgimento primario del rotore, cioè sull'avvolgimento satorico e in definitiva diminuiranno le correnti assorbite dall'alimentazione dal motore asincrono trifase, che come sappiamo assorbe le massime correnti allo spunto e eh, via via, eh, che eh, invece aumenta la sua velocità di rotazione, queste correnti vanno a diminuire. Vediamo in questa animazione eh, che cosa succede quindi. Al, eh, alla frequenza rotorica e alla corrente indotta. Supponiamo di, eh, di alimentare il nostro motore con una terna di correnti a 50 Hz, il, eh, lo statore, eh, quindi gli avvolgimenti staturici alimentati con questa terna di correnti, il rotore è ancora fermo, quindi la frequenza rotorica è 50 Hz, il rotore bloccato, lo scorrimento è uguale a 1 e supponiamo che la tensione indotta sugli avvolgimenti del rotore sia pari a 100 V. Nel momento in cui il, mot il motore viene avviato, quindi aumenta la sua velocità, diminuisce lo scorrimento, diminuisce anche la frequenza rotorica Ecco come vediamo proporzionalmente diminuisce anche la tensione indotta eh, sugli avvolgimenti rottorici. Eh, una volta che il motore ha raggiunto la condizione del regime e quindi eh, che lo scorrimento ha raggiunto il valore a regime, in questo caso ipotizzato al 4%, vediamo che eh, la tensione indotta sugli avvolgimenti rottorici è passata dai 100 volt iniziali a, eh, a poco più di 4, di 4 volt, eh, allo stesso modo sarà, eh, sarà diminuita la corrente assorbita dal circuito rotorico, quindi quella richiamata sugli avvolgimenti primari e quindi quella assorbita dalla, dalla sorgente di alimentazione del nostro motore asincrono trifase.